Buonasera a tutti, siamo qui per Sottosopra con Daniela Palma che è una ricercatrice e economista presso l'Istituto Enea e stasera parleremo di Green Deal europeo ma anche con paralleli con Green Deal americano e in altre aree del pianeta. Do la parola a Daniela Palma chiedendole di fare un minimo di introduzione su qual è l'assetto del Green Deal europeo e com'è lo stato dell'arte diciamo, del, di questa di questo piano al momento. Sì, il Green Deal rappresenta innanzitutto una, una strategia che in qualche modo l'Europa sta cercando di darsi, perché come, abbiamo, come stiamo vedendo eh, si tratta di un processo alquanto complesso, in quanto l'obiettivo è quello di eh, diciamo, far fronte alle sfide che i paesi sono trovati davanti nel cercare di contrastare la crisi climatica eh, sappiamo dei numerosi accordi che si sono diciamo succeduti sul piano internazionale alle volte in forma più o meno vincolante con maggiori o minori adesioni ma con la grande difficoltà di eh, far sì che a un certo punto i paesi eh, riuscissero effettivamente a trovare degli strumenti per eh, far sì che eh, il processo di sviluppo fosse compatibile con eh, la tenuta climatica. Eh, in questo senso il Green Deal vuole essere diciamo, una risposta da parte del, dell'Europa la quale quindi si pone in una prospettiva alquanto ambiziosa, cioè quella di eh, guardare alla possibilità di mettere in atto strumenti legislativi e diciamo, eh, innovativi affinché tutto quanto il processo produttivo sia eh, riconvertito dando luogo a un contenimento delle emissioni e in generale a una minore quantità complessiva di inquinamento e a un miglior uso delle risorse. Il Gendill quindi eh, si inserisce in una, prevede quindi da questo punto di vista un'azione comune, in realtà la sfida climatica dovrebbe essere un'azione comune a livello globale e sappiamo quali sono diciamo, le difficoltà di mettere in atto questo processo nella, nel, nel, suo, nel, nel suo complesso. Questa è una prima risposta che l'Europa tenta di dare ehm, andando sostanzialmente a mobilitare delle risorse comuni affinché queste poi possano diventare anche una leva eh, per investimenti eh, all'interno dei singoli stati e per far sì che appunto queste trasformazioni strutturali che dovrebbero cambiare sostanzialmente le modalità di consumo e produzione si possano effettivamente attuare. Ora, questo eh, Green Deal eh, diciamo, nasce, eh, in qualche misura viene annunciato e si avvia eh, nel momento in cui subentra eh, la, crisi, la crisi pandemica, l'attuale crisi pandemica e questo diciamo, ha creato apparentemente una sorta di interruzione perché sembrava che eh, diciamo, l'attenzione dovesse essere necessariamente distratta da questa ulteriore eh, da, da, da, da, questa, da questo straordinario fenomeno eh, l'europa invece da questo punto di vista non si ferma, non si ferma ma eh, coglie sostanzialmente la crisi pandemica come un'opportunità per rinforzare eh, quelle che sono le premesse che sono state innestate nel, nel Green Deal, eh, cioè il fatto di mobilitare tutta una serie di risorse che fanno capo al bilancio europeo. Ehm, nell'ambito di una mh, sorta di contrattazione per quanto riguarda i fondi e le modalità di erogazione. Ora, eh, questo eh, diciamo, eh, ci porta a considerare un ulteriore fronte di intervento che è quello rappresentato dal mh, cosiddetto Next Generation EU eh, che eh, guarda eh, quell'insieme di investimenti di risorse che vengono in qualche modo eh, concordati al fine di far fronte alla crisi al diciamo ai danni provocati dalla crisi pandemica e al rilancio del processo di sviluppo ma nell'ambito di questo rilancio si vede anche l'opportunità di rinforzare quelle che sono le risorse destinate agli obiettivi cosiddetti eh, climatici gli obiettivi eh, diciamo agli obiettivi che devono che devono convergere sulla realizzazione una sorta di di, di Green Economy e da questo punto di vista quindi eh, il, il, la, il Green Deal viene rielaborato all'interno di una strategia più complessa ma che vede enfatizzare comunque l'importanza delle problematiche climatiche e ambientali in, in, in genere. Quindi, eh, questo diciamo, è lo stato dell'arte ed è al momento un assetto eh, di carattere strategico generale, con la definizione grosso modo di tutta una serie di, di fondi e di quote percentuali che dovranno essere eh, diciamo, destinate a questo scopo. Grosso modo, complessivamente, se si guardano a tutte le risorse eh, diciamo, dei bilanci europei, incluso quello Next Generation EU, siamo quasi a un, a un terzo praticamente del. Del, de, del bilancio e questo diciamo, è, è, è il punto di partenza è un punto di partenza che però eh, diciamo non è, non è tutto perché eh, esistono poi tutta una serie di problemi attuativi ma soprattutto bisognerà anche eh, poter misurare la capacità dei diversi paesi effettivamente di investire e andare diciamo, a realizzare quelle che sono tutta una serie di, eh, diciamo, eh, di, me, di mettere in campo tutta una serie di investimenti che sono finalizzati sostanzialmente alla, al, agli obiettivi ambientali e climatici in generale. Ok. Quindi sono già partite delle iniziative, diciamo, riconducibili. Quindi questo Next Generation fa parte, diciamo, della... Del, del percorso del Green Deal sì, il Next Generation sostanzialmente non, è, non, esula, eh, dal, non esula praticamente da quelle che sono le coordinate del bilancio europeo nell'ambito del quale è stata data un'attenzione particolare alle questioni ambientali e climatiche con la strategia del Green Deal. Il Next Generation eh, in, si innesta sostanzialmente nel bilancio europeo con modalità che prevedono sostanzialmente anche per così dire un maggior favore dal punto di vista finanziario, Alcun, per alcune parti c'è una sorta di mutualizzazione del debito a livello europeo, una, una novità diciamo nell'ambito della gestione europea e, e, e nello stesso tempo eh, mettono in evidenza una ulteriore attenzione per quelli che sono gli obiettivi climatici cioè ci si rende conto che naturalmente un evento straordinario così come quello della pandemia eh, non cancella quelle che sono le problematiche legate all'ambiente e al clima e anzi eh, mette in evidenza eh, quelle fragilità che eh, si sono poi manifestate a eh, ogni più spinto nell'ambito delle diverse crisi che, sono che hanno attraversato l'Europa e la necessità quindi di eh, rilanciare un processo di sviluppo eh, cogliendo anche l'opportunità di una riconversione produttiva e il fatto che questa riconversione possa anche dar luogo a maggiori stimoli proprio per lo, per lo sviluppo e l'occupazione in genere, allo stesso tempo rendendo anche molto più compatibile lo stesso processo di sviluppo con quelle che sono Sostanzialmente eh, le, gli, gli obiettivi eh, del, del, del contenimento delle, delle emissioni e quindi il raggiungimento del, del, del il rispetto dell'ambiente. E questo viaggia quindi in un quadro complessivo a livello europeo che via via dovrà, avere, dovrà, dovrà iniziare il suo iter, ci sono attualmente alcune allocazioni orientative, come dicevo appunto siamo per un terzo per quelli che sono gli, gli, obiettivi, gli obiettivi climatici. E naturalmente sappiamo che eh, i fondi europei eh, in generale eh, sono solo una parte delle risorse che poi effettivamente ciascun paese eh, eh, deve, poi va a mobilitare sul piano degli investimenti, dovrebbero rappresentare comunque una leva. Quindi eh, sarà poi eh, da vedere eh, sul piano attuativo come i diversi paesi si troveranno di fronte alla eh, diciamo, eh, situazione di realizzare appunto questi investimenti anche a fronte della disponibilità delle proprie risorse di, di bilancio a livello nazionale e delle proprie particolari esigenze a livello di struttura produttiva. Ok, quindi nel concreto funziona che un paese presenta una domanda relativa a un progetto e gli vengono dati dei fondi con dei grant o dei, dei prestiti in questo modo funziona. Beh, I paesi stanno in, questo, in questa fase, come sappiamo anche l'Italia, eh, devono andare a definire quelli che sono i loro piani sulla base di questo... Eh, ci sono tutta una serie di allocazioni che sono state già decise per quanto riguarda Next Generation U, nell'ambito poi del, diciamo, del varo complessivo del bilancio europeo eh, si vedrà poi nel, nello specifico via via che saranno poi definite eh, le diverse destinazioni del, eh, del, del, delle risorse Comunque diciamo questo attiene a una parte eh, non per sminuire, diciamo, attiene a un aspetto eh, tecnico ma che deve rispondere naturalmente di questioni anche a livello di paese eh, molto più strategiche andando a capire quali sono sostanzialmente i punti di forza e di debolezza della struttura produttiva di ciascun paese è evidente che eh, nell'ambito dell'unione dell europea ci troviamo di fronte a, a situazioni molto diversificate e alle volte che necessitano di eh, un'intensità di sforzi molto maggiore affinché anche a fronte diciamo, di quello che è un obiettivo comune del realizzare eh, diciamo, un processo di sviluppo com complessivo, compatibile con le necessità ambientali e climatiche, ciascun paese eh, naturalmente parte da condizioni di partenza eh, molto, molto differenti e di questo bisogna tener conto. Certo. C'è anche un tentativo di... perché l'emergenza Covid ha messo in luce come comunque tutti i paesi in un mercato globalizzato siano dipendenti gli uni dagli altri, per cui le catene di valore, tutto questo discorso. C'è anche un tentativo di un po di costruire delle catene di valore interne all'Europa, all essendo un mercato unico. Per quanto riguarda Next Generation, per esempio, ma anche il Green Deal, visto che è molto basato su una ricostruzione, tra virgolette. Ma Sul, sul discorso delle catene del valore, eh, diciamo che eh, le catene del valore si sono molto, per così dire, allungate nel corso del tempo, da quando è aumentato il peso della globalizzazione produttiva, e mh, questo nella, nella fase attuale della crisi pandemica, che è molto particolare perché presentato, ha comportato uno shock sia dal lato della domanda che dell'offerta, ha fatto sì che eh, si, mh, diciamo, emergesse una sorta di fragilità del sistema di produzione internazionale così organizzato, e quindi in qualche modo eh, si è pensato che questo potesse far eh, riconvertire il sistema produttivo in, un, in, in aree più autocontenute. Attualmente la situazione sembra abbastanza discussa e controversa da questo mm. punto di vista, pesano a mio avviso delle realtà più importanti, cioè nel corso di questi anni, di questi decenni anzi, a fronte proprio del processo di globalizzazione produttiva che ha in qualche modo eh, coinvolto in un processo, in una crescita dello sviluppo mondiale i paesi di nuova industrializzazione si sono anche modificate le capacità eh, di questi paesi e, e di diventare si stessi molto più autonomi, cioè questi paesi sono, sono, sono decollati anche attraverso l'impulso degli investimenti che provenivano dai paesi occidentali ma hanno saputo poi nel seguito eh, costruire una propria capacità di sviluppo ehm, andando ad incrementare le competenze soprattutto in ambito tecnologico che è diventato un fattore decisivo diciamo, nel confronto competitivo a livello mondiale. E non è un caso che mh, si stiano definendo nuovi equilibri, recentemente sono stati anche definiti nuovi accordi commerciali che riguardano addirittura messi insieme Cina, Giappone e Corea. Eh, a definire proprio delle nuove, non solo aree di scambio, ma delle nuove piattaforme economiche con una loro capacità, come dire, eh, pro propositiva e di confronto a livello, a livello internazionale. Quindi il come si definiranno le aree produttive, un nuovo equilibrio mettiamo geoeconomico dal punto di vista mh, mh, mh, produttivo eh, non dipende soltanto dagli esiti di questa pandemia che probabilmente avrà avuto il merito di far da detonatore di questo tipo di processo e dovrà eh, soprattutto confrontarsi con, con, con un nuovo percorso che stanno, hanno già iniziato a intraprendere, che già stanno percorrendo i paesi di nuova industrializzazione. Quando dico nuova industrializzazione mi riferisco soprattutto ai paesi asiatici, al sud-est asiatico e all'importanza che ha acquisito nel corso del tempo la Cina. Andando diciamo, a determinare proprio un, un nuovo bilanciamento a livello mondiale, dove eh, in questi termini non stiamo parlando soltanto dell'Europa, ma anche della posizione che potranno, dello spazio che dovranno, dovranno riuscire a mantenere anche gli stessi Stati Uniti. Okay. E qual è nello specifico il ruolo dell'innovazione all'interno del Green Deal europeo? Il ruolo dell'innovazione eh, diciamo, è fondamentale mh, non solo per quanto riguarda il Green Deal europeo, eh, poiché eh, diciamo, uh, la possibilità di andare come dire, a modificare un, inter un intero paradigma di produzione e consumo come deve essere eh, nel momento in cui si pensa diciamo, di eh, andare a modificare strutturalmente un modello di sviluppo, eh, tutto questo passa per la tecnologia e l'innovazione. Um, un processo che naturalmente non, non inizia oggi eh, per quanto riguarda eh, il tema del, del, dell'economia verde, eh, ci sono stati moltissimi sviluppi eh, e, e sempre più ve ne saranno per quanto riguarda le tecnologie eh, che sono destinate al contenimento delle eh, emissioni eh, eh, per quanto riguarda il contenimento de, di tutto ciò che eh, inquina all'interno dei diversi processi produttivi per quanto riguarda un migliore utilizzo delle risorse in generale. E, mh, questo naturalmente va visto in un insieme integrato di eh, tecnologie interconnesse e di modalità produttive che eh, rappresentano presentano fondamentalmente un, un, un sistema eh, che non può essere visto a comparti stagni, ma che necessita sempre più di mettere in campo nuove conoscenze, eh, di saperle padroneggiare e di saperle presidiare dal punto di vista tecnologico. Quindi eh, ciò a cui accennavo prima, eh, cioè il fatto che anche i paesi di nuova industrializzazione abbiano fatto molto leva, anche con un vantaggio di, come si dice, late comers eh, sul piano internazionale eh, del sviluppo tecnologico, sarà senz'altro un elemento di confronto eh, decisivo. E, mh, alcuni fatti già parlano chiaro da questo punto di vista perché eh, c'è stato e questo lo si è visto nonostante le crisi eh, che si sono succedute anche nell'ultimo decennio, eh, parliamo per esempio della crisi finanziaria del 2007-2008 con delle fasi eh, di depressione economica o comunque laddove la crisi è stata meno grave rallentamento economico, eh, gli investimenti nelle nuove tecnologie eh, per, per esempio, la produzione di energia da fonti rinnovabili si sono incrementati e si è incrementata anche, come dire, l'interessamento in queste aree tecnologiche da parte dei paesi asiatici, della Cina, che hanno eh, pure investito, stanno continuando a investire in questo senso, anche se attualmente dipendono, eh, considerato comunque l'elevato consumo energetico da fonti tradizionali fossili, ma stanno investendo in questa direzione e quindi, eh, diciamo, conti continueranno, già, già sono molto presenti a livello mondiale, eh, ra raggiungendo sostanzialmente dei, dei record per l'acquisizione e per la produzione di queste, di queste tecnologie. Ed è qui quindi che il, il Green Deal, inteso se vogliamo in senso globale, si salda con un problema più generale di sviluppo che in qual al quale guardano un po' tutti, tutti i paesi. Sarà decisiva sicuramente adesso la nuova entrata in campo degli Stati Uniti eh, dopo praticamente la parentesi che ha riguardato diciamo, la, la presidenza Trump che era abbastanza um, avversa a le questioni eh, diciamo a, a, gli accordi climatici e quindi guardare guardare a questo fronte però sicuramente si può dire che anche dal punto di vista economico anche dal punto di vista del, del confronto se vogliamo competitivo su un piano generale eh, questo dell'area dell della riconversione tecnologica ai fini ambientali sarà un grande terreno di confronto Infatti mh, arriviamo già alla prossima domanda, cioè quali sono un po' i punti di contatto tra Green Deal americano, Green Deal o comunque percorso verso le tematiche green cinese, cioè quali sono le, i, i punti di raccordo, diciamo, tra i vari, le varie iniziative delle varie aree commerciali, diciamo. Punti di raccordo eh, se vogliamo. Allora se guardiamo la cosa da, da un punto di vista, da, dal punto di vista degli obiettivi questi eh, per così dire eh, tendono un po' a essere gli stessi, cioè devono convergere sostanzialmente su un potenziamento degli strumenti per far fronte eh, diciamo alla crisi ambientale, alla crisi climatica. E, però eh, ci sono aspetti ehm, che eh, diventano eh, più interessanti se si vanno a eh, considerare le, mh, i metodi di attuazione, ecco, mettiamola così, di queste, di queste strategie, pur riconoscendo tutti l'importanza e la necessità di una, di una profonda riconversione dei sistemi mh, produttivi in chiave tecnologica. E, e Questo eh, attiene fondamentalmente all'approccio delle politiche, al, al, al peso che si attribuisce alle modalità di intervenire all'interno del sistema economico eh, da ottiche in qualche misura diverse. L'Europa da questo punto di vista eh, si trova ehm, in una fase di passaggio perché si è dovuta già confrontare con una crisi economica molto profonda che ha messo in discussione eh, diciamo, i limiti dell'economia del mercato di mercato e tuttavia non ha cambiato radicalmente quelli che sono i principi base della costruzione europea che ancora fa leva su una visione eh, in cui ehm, esiste sostanzialmente una, una, una fiducia nel mercato e una sorta di eh, capacità del mercato di autoregolarsi. E tutto questo lo abbiamo visto attraverso il passaggio delle politiche di austerità che naturalmente hanno dato esiti negativi e adesso per certi versi l'Europa eh, sembra rapportarsi, seppure eh, dopo dei confronti piuttosto eh, forti e aspri tra visioni diverse nell'ambito dei diversi paesi di cui si compone, rispetto a questo, a questo, a questo contesto. Eh, è vero comunque che sono stati fatti dei passi in avanti, questi passi in avanti sono preceduti anche se vogliamo da alcuni cambi di visione nell'ambito della discussione di tipo più accademico, eh, sotto questo punto di vista, cioè un maggiore scetticismo quindi eh, per quanto riguarda le capacità, come dire, di autoricomposizione dei mercati eh, a fronte dell'emergere diciamo, di crisi economiche e quindi diciamo, il dibattito si è spostato maggiormente ehm, su eh, diciamo, discussioni che tendono a eh, considerare quello che può essere il ruolo dell'intervento dello Stato in economia. Eh, tutto questo tuttavia non modifica attualmente radicalmente radicamente il contesto europeo, la costruzione europea che è ispirata a questo tipo di eh, visione, ma eh, la sospende in attesa di eh, trasformazioni che eh, si sperano in qualche modo avverranno sappiamo ad esempio che il patto di stabilità che vincola la spesa e l'intervento pubblico nell'ambito dei diversi paesi, i famosi vincoli di Maastricht è stato sospeso ma appunto è stato sospeso non, è, non abolito, ci sono adesso delle deroghe che eh, per quanto riguarda alcuni aspetti stringenti della capacità di intervento dell'Europa anche in aiuto di quelle che sono le necessità per esempio eh, di supporto all'industria da parte dei singoli stati e ovviamente anche da parte dell'Europa stessa tutte alcune modifiche intervengono nell'ambito next generation EU ma eh, non abbiamo diciamo delle, eh, degli elementi eclatanti dal punto di vista per così dire per dimensione sarebbero necessari dei passi in avanti eh, molto più decisivi e, e quindi possiamo soltanto dire che l'Europa in questo momento anche forse grazie eh, in parte alle necessità dettate da, da, da questa crisi in parte eh, forse eh, guardando a, a più uh, lar largo raggio per quelle che sono diciamo, le, le, le difficoltà di inserirsi in un contesto mondiale che si è molto allargato, sia in una fase di transizione. Viceversa se guardiamo ai mh, paesi asiatici, ma se guardiamo mh, soprattutto al modello Cinese, dove la Cina eh, naturalmente è un attore che si è imposto singolarmente e che eh, vuole determinare un nuovo equilibrio nell'est del mondo. Eh, ci troviamo di fronte a un atteggiamento, a un atteggiamento diverso dove sostanzialmente c'è un ruolo dello Stato eh, molto più importante e molto più decisivo eh, sebbene eh, sempre in una sorta eh, di equilibrio con l'economia di mercato eh, siamo naturalmente al di fuori di quelle che sono le intricate e, e stringenti regole europee e in questo senso eh, il, il modo di, di, di porsi di fronte anche alle tematiche di investimenti così grandi e così onerosi come sono quelli che eh, devono essere previsti se si vuole effettivamente aggredire un cambiamento del, del modello di sviluppo, sono eh, particolarmente interessanti se si guarda la Cina. La Cina da questo punto di vista, eh, così come anche gli altri paesi asiatici, vanno menzionati anche per i grandissimi sforzi il grandissimo impegno che sono stati spesi nell'ambito uh, diciamo, degli investimenti eh, in eh, ricerca e sviluppo. Eh, è veramente straordinaria eh, l'escalation della Cina degli ultimi anni per cui complessivamente eh, l'impegno in ricerca e sviluppo che costituisce comunque una premessa a una reale capacità di innovazione, ecco questo impegno in ricerca e sviluppo paragonato al, al PIL della Cina è superiore eh, già da mh, due anni a quello che è mediamente l'impegno di tutta l'Unione Europea, cioè le spese di ricerca e sviluppo dell'Unione Europea sul PIL dell'Unione Europea, intesa quindi come aggregazione di diversi stati, è inferiore a quello della Cina. La Cina quindi ha fatto una vera corsa in questo senso ed è in questo senso che si vanno orientando anche le strategie, se vogliamo, del, del Green Deal cinese. Sì, Ma, siccome comunque il modello economico cinese, è, come diceva lei, è abbastanza diverso da quello europeo, ci saranno anche delle differenze in questo senso, mi aspetto, nel senso appunto la, il capitale privato rispetto a quello pubblico e questo genere di bilanci diciamo? Beh, sicuramente allora diciamo che eh, nella nazione della Cina eh, non, non c'è una negazione del, dell'economia di mercato Sicuramente eh, c'è un grande presidio in tutte quelle che sono le aree strategiche della, della produzione e quindi eh, si presume che questo eh, grosso modo rimanga eh, l'impianto che, che, che la Cina si dà. E dal punto di vista dell'Europa, come ripeto, adesso ci troviamo in una fase che eh, in qualche modo eh, prevede che ci siano investimenti, naturalmente una maggiore disponibilità di leve eh, di eh, risorse da parte dell'Europa, ma che non sostituiscono e che non possono intervenire da sole eh, se non accompagnate anche dallo sforzo dei singoli stati i quali poi si confrontano con i loro singoli bilanci i quali ehm, devono inserirsi comunque in un contesto europeo che eh, diciamo, ehm, chiede, chiede conto sostanzialmente eh, ancora delle regole di bilancio per quanto momentaneamente siano stat sia stato sospeso il patto di stabilità. E, in ogni caso, eh, questo, questo, queste, questi aspetti naturalmente ritorneranno, diventeranno un, un tema di discussione, perché come sappiamo che a livello europeo, da questo punto di vista, la, la, la discussione è molto, è, è molto accesa. E, però, eh, ecco, quello che sicuramente eh, farà la differenza sarà anche la capacità eh, da parte dell'Europa di tener conto, delle, in questa revisione anche delle proprie regole di spesa, dei vincoli di bilancio, di quelle che sono proprio le caratteristiche delle, delle spese, cioè eh, saper distinguere quelle che sono le spese che vanno in investimenti e che sono capaci anche di attivare in modo particolare la crescita del reddito. E da questo punto di vista, per esempio, si è parlato per già da un po' di immaginare delle regole che esonerassero praticamente alcune spese di investimento dal computo del, dei vincoli di bilancio e da questo punto di vista potrebbe essere interessante se si riprendesse a considerare in quest'ambito anche la possibilità di scomputare per esempio quelli che sono gli investimenti in ricerca e sviluppo, come dicevo questo è, un, è diventata un, una, una variabile realmente strategica e sicuramente è al centro di una grande attenzione ma non da ora nello sviluppo delle economie asiatiche eh, lo è naturalmente anche per quanto riguarda gli Stati Uniti eh, l'Europa diciamo al suo interno ha una situazione molto più diversificata con grandi spaccature fra paesi del nord e paesi diciamo dell'area mediterranea che da questo punto di vista dovrebbero diciamo eh, immettere in un processo quantomeno di ehm, diciamo, raggiungere nuovi nuovi obiettivi più re realistici nell'impegno in questo tipo di investimenti certo invece per quanto riguarda il modello americano in che cosa differisce da quello europeo se sì, ci sono delle differenze Ah, oddio, il modello americano eh, diciamo, ha il vantaggio di essere un eh, modello, mh, sem stiamo sempre parlando di un, eh, di un, eh, di un paese, eh, diciamo, tanto possiamo dire diverso da, dalla Cina, ma comunque sia che ha una sua eh, cap autonoma capacità di decisione sulla, sulla spesa e quindi di eh, in qualche modo eh, modulare anche l'intervento eh, a seconda di quelle che sono le necessità del contesto così come si è visto per esempio nell'ambito della precedente crisi eh, eh, finanziaria e quindi da questo punto di vista eh, diciamo che l'Europa eh, è quella che eh, viene a trovarsi eh, in una situazione di maggiore difficoltà, poiché in qualche modo deve trovare una via d'uscita per riuscire a far sì che tutto il sistema non soffra delle rigidità che sono state immesse attraverso i vincoli di Maastricht, sostanzialmente. Sì. Eh, infatti questo forse è uno dei punti critici del, del Green Deal ma anche in generale della politica economica europea penso sia un po' una delle critiche mossa all'Europa più frequentemente cioè il fatto che ci siano questi vincoli e, quindi, e poi questa situazione come diceva lei molto diversificata di vari paesi sì. però con il vincolo esterno della banca centrale quindi in questo senso quali potrebbero essere altri punti critici del Green Deal proprio per questa struttura tipicamente economica europea? Beh, altri punti critici, ehm, la, la struttura, il, il, il problema della struttura, del, del, quella che vabbè, solitamente si dice governance economica dell'Europa direi che è, è, un, è il problema fondamentale, il problema fondamentale è che deve essere seriamente rivisto anche perché eh, in buona misura eh, se guardiamo al, mh, alla questione del Green Deal, se guardiamo alla necessità eh, di eh, mettere in campo investimenti e mh, mettere in campo misure che consentono di trasformare in maniera più o meno radicale la, le modalità di funzionamento del sistema produttivo, allora è chiaro che questa situazione non vede tutti i paesi alla stessa stregua, ce ne sono alcuni che in qualche modo, eh, diciamo idealmente mh, paesi dell'area del nord Europa, non solo i grandi paesi, mh, la Germania sicuramente, ma anche i paesi più piccoli, eh, che hanno costruito nel corso del tempo un assetto produttivo molto più eh, coerente con eh, quelli che sono gli avanzamenti tecnologici. Sono presenti in settori produttivi, mettiamo così, ad alta intensità tecnologica. E I paesi del, del sud Europa, tra cui includiamo anche l'Italia, eh, sono invece più deboli da questo punto di vista e, e questo significa che eh, lo stesso investimento in eh, tecnologie, sebbene finalizzate al contrasto del cambiamento climatico, può in qualche modo eh, aumentare l'onere eh, di questi paesi dal punto di vista, per esempio, dei conti con l'estero. Eh, un paese che esce mh, dal mercato, perché adesso estremizzo il ragionamento, eh, la sua mh, struttura produttiva è tale da non rispondere alla domanda eh, che di beni e servizi, di tecnologie in questo caso che eh, si incrementeranno sempre di più, è un paese che eh, può eh, vedere diciamo, peggiorare anche i conti con l'estero e come sappiamo questo rappresenta per qualunque paese un vincolo allo sviluppo. Questo tipo di asimmetria eh, riguarda per l'appunto eh, la, in generale eh, i paesi del Sud Europa nel confronto con i paesi del Nord Europa. Ed è, è sicuramente una situazione che eh, è di lì ad emergere e anche quelle che sono eh, le risorse messe in campo dall'Europa, come ho detto prima, non, sono, non hanno un potere taumaturgico perché sono una parte di eh, risorse che dovrebbero far leva su un contesto nazionale dotato di autonome risorse il quale a sua volta si eh, lega poi a un contesto europeo. Il fatto che alcuni paesi siano rimasti più indietro e sono ancora eh, arretrati ancora di più mh, a seguito della precedente crisi internazionale fa sì che eh, non si parta tutti allo stesso modo. E quindi eh, si può capire che allo stato attuale, se l'Europa pensa di potersi muovere diciamo, in maniera unitaria eh, per far fronte, per, per, per, insomma, per, per, per dare pratica attuazione a questa, a questa strategia, non potrà non considerare quelli che sono i suoi elementi fondativi, quindi mettere in ridiscussione quantomeno il funzionamento dei, dei trattati. Qualcosa diciamo, è, è, è, nella, è, è in discussione e in qualche modo trapela dal modo in cui l'Europa ha reagito anche rispetto alla passata crisi eh, per quanto riguarda per esempio l'azione della banca centrale che continuamente ha in qualche modo espresso delle capacità di intervento che esulavano sostanzialmente da quello che erano i suoi mandati. Quindi si è visto che l'Europa in qualche modo da questo punto di vista ha vacillato. Probabilmente, eh, forse questo ce lo auguriamo. Sarà, dovrà essere spinta a fare di più e meglio anche perché il confronto eh, sul piano internazionale eh, adesso si farà molto più aspro cioè come dicevo l'area asiatica è diventata molto più imponente e molto più coesa e soprattutto eh, è un'area che eh, si è sviluppata eh, molto sulla potenziale anche economico della capacità di presidiare i mercati che si fonda sullo sviluppo di nuove tecnologie questo non da oggi tanto Tanto, tanto più va detto perché eh, diciamo, è una, diciamo una, una, una modalità che si è radicata nello sviluppo di questi paesi che adesso naturalmente si sta rinforzando anche attraverso degli accordi molto importanti come sono quelle delle ale commerciali. Quindi lei lo vede possibile, un, diciamo, uno, uno slittamento, una uno spostarsi dell'atteggiamento dell europeo verso un modello un pochino meno... cioè per esempio mh, togliere alcuni vincoli di bilancio e mh, diciamo, eliminare un po' questo tipo di atteggiamento mh, liberista, se vogliamo. È possibile, secondo lei, è plausibile che succederà nel, nel futuro abbastanza immediato? Ma, um... Diciamo che non, non voglio fare del facile ottimismo e d'altra parte abbiamo visto che eh, ci sono oh, diciamo, una, una, una situazione molto resistente. Sì. Eh, noi ci siamo trovati di fronte a una crisi economica imponente, quella del 2007-2008, e effettivamente eh, ci si sarebbe aspettato che eh, l'Europa avesse ripensato gli estremi del, del, del, del proprio modello. Così non è stato esattamente, cioè eh, il, la riflessione, se vogliamo, finora si è mossa eh, più ad un livello eh, di tipo. Ehm, accademico eh, se vogliamo. E, naturalmente sul piano eh, poi eh, della realizzazione eh, delle politiche europee eh, tutto questo processo sta facendo molto fatica, ma sta facendo molto fatica perché è un processo che ha potuto radicarsi grazie anche a un forte radicamento culturale che deriva dall'acquisizione di una visione dell'economia eh, che eh, guarda al mercato e mh, alla mh, capacità che il mercato appunto ha di autoregolarsi. Quando parliamo di neoliberismo parliamo essenzialmente di questo anche se poi Dovremmo aprire anche una piccola parentesi, perché è vero che eh, si guarda al mercato con fiducia eh, e mh, si fa il perno di tutto il, mh, si fa il, il, perno di tutto il processo economico, e, ma se il mercato eh, non funziona, non si pensa che il mercato eh, sia qualcosa da eh, sospendere, da... Ehm, correggere mettiamola così semplicemente si guarda uh, al mercato che non funziona come ad una temporanea defaianza e allora a quel punto lo stato interviene eh, lo stato neoliberista uh, è quello che interviene in soccorso del mercato e quindi non è uno stato che non interviene quello che appare eh, particolarmente evidente è che però poi al mercato si dà la parte principale. Quindi c'è un problema di visione economica che ha potuto radicarsi Ehm, in un lungo corso di anni e naturalmente come sappiamo eh, quelli che sono gli aspetti, che, mh, gli aspetti culturali eh, sono veramente quelli che determinano poi anche le azioni delle politiche se dedicare degli aspetti culturali così profondi nell'acquisizione di una visione economica di questo tipo sicuramente non è cosa da poco alcuni elementi ehm, sembrano, come dire, eh, scorgersi anche nella definizione, della next generation new, l'idea che si possa mutualizzare un debito a livello europeo, abbiamo visto che c'è stata l'opposizione da parte di molti paesi, eh, da un punto di vista mh, quantitativo probabilmente sono, sono poche cose, sono, sono briciole, eh, giova a pensare che questo eh, sia un, un un passo verso una una riflessione e un cambiamento più profondo quello che penso è che questo cambiamento sicuramente eh, non è di per sé facile però ripeto a mio avviso eh, l'europa eh, non gioca in solitario e, e gli equilibri mondiali nel frattempo soprattutto dopo questa crisi che l'ha vista vacillare eh, hanno visto rinforzarsi altri soggetti e mentre mh, fino a poco tempo fa eh, parlavamo di una Cina che eh, sicuramente già da sola eh, riusciva a fare la parte del leone, il fatto che ci sia anche un compattamento di un'area asiatica in senso più allargato è un elemento di, da tenere in conto e che quindi secondo me l'Europa dovrebbe considerare seriamente anche per quelle che sono diversi atteggiamenti nelle, nelle politiche assunti dai paesi asiatici per cui eh, non so penso che in qualche misura ci saranno anche delle riflessioni indotte da questo altrimenti eh, anche i risultati dal punto di vista economico possono essere voglio dire mh, diciamo molto rilevanti e, e, e in qualche misura danneggiarla anche nel suo insieme, ma forse inclusi anche i paesi forti, insomma anche la Germania che ha avuto una capacità, una straordinaria capacità di presidiare i mercati grazie anche a una, alla, diciamo, a, a una capacità di posizionamento nel mercato internazionale, eh, si troverà eh, diciamo, a attori eh, extraeuropei che avranno connotati un po' diversi e quindi anche questo potrebbe cambiare gli equilibri. Quindi è una resistenza più che altro culturale secondo lei il fatto di non, non voler passare a un modello diverso? Eh, sì, sì. Eh, questi elementi culturali sono, sono molto forti, eh, sono, sono praticamente alla radice di una, di una, di una, di una visione del, del, del, dell'economia che... È, in qualche misura va oltre anche il semplice fatto di eh, sostenere che il mercato ha, una, ha una, come dire, una posizione centrale ed ha una sua capacità diciamo così, di autoregolazione. E, è proprio una, una, una, visione, una visione complessiva eh, che eh, porta anche a vedere l'economia e la scienza economica come un campo di indagine quasi si trattasse di un'area un delle, delle scienze naturali. E questo eh, ha fatto sì che anche per quanto riguarda, se vogliamo, il consenso e la capacità di accettazione delle crisi da parte della, della popolazione eh, giocasse un suo ruolo. Eh, se noi pensiamo che una crisi sia come un temporale, un, un uragano che fa danni, fa danni anche molto grossi, ma a un certo punto eh, passa e poi si ricostruisce in qualche modo, noi pensiamo che eh, l'uragano è, è scritto nelle cose e che quindi mh, sostanzialmente è, è qualcosa di straordinario, ma di passeggero, ma non attiene al modo in cui noi regoliamo, non, non attiene a, a, quella, a quelle che sono le nostre azioni. Ecco, pensare che, che l'economia sia qualcosa quasi di ascrivibile alla fisica, rappresenta uno degli elementi abbastanza fondativi di questa, diciamo, visione culturale e che è, ha reso anche molto più difficile eh, scardinare un certo tipo di eh, posizioni. Mentre invece se assumiamo che eh, tutto quello che eh, noi facciamo e che eh, ciò che si determina, incluse le crisi economiche, lo sappiamo, la crisi dei subprime è stata eh, esplosa perché c'era un grave squilibrio, se vogliamo, no? nella distribuzione del reddito, semplicemente l'economia è stata drogata affinché il mercato potesse essere soddisfatto. Bene, se assumiamo che tutto questo non avviene per natura ma avviene perché esistono delle decisioni umane, perché esiste una, una, una, una dimensione storica e sociale dell'agire economico, naturalmente tutto questo cambia e si capisce che il mercato è un'istituzione come le altre e quindi è un soggetto-Stato diciamo, si rapporta al mercato in una dimensione che è... è è, determinata, è, è, è, un, è una dimensione storicamente determinata, ha una connotazione sociale e non è per nulla legata a qualcosa che è iscritto nell'universo, come si, si vorrebbe pensare. Per cui sicuramente c'è anche necessità di una diciamo, riconversione culturale da questo punto di vista. Per quanto riguarda, se andiamo sulla Cina, naturalmente la Cina ha una, ha una sua storia in quel caso c'è una storia che comunque pone al centro una, una grossa presenza diciamo, dell'intervento pubblico, anche se eh, naturalmente è un percorso non confrontabile neppure storicamente con quello dell'Europa, ma almeno da questo punto di vista parte avvantaggiata. Sì, va bene. Mm, se lei vuole aggiungere qualcos'altro, altrimenti possiamo anche concludere qui, secondo me. Ma io mh, direi che mh, non ci sono, potremmo continuare a parlare per tanti aspetti, perché molti possono essere gli stimoli, eh, però ecco, eh, diciamo che eh, quello che penso di poter dire, concludendo, che questo del Green Deal... Eh, mentre da un lato diciamo è chiaramente l'acquisizione da parte dell'Europa di una problematica che è stata ampiamente discussa da, da anni e molto controversa quella climatica con anche la difficoltà di poter mettere in atto degli strumenti efficaci a questo fine e, Sicuramente questo, questo deve essere apprezzato e in qualche misura vediamo che poi mh, il, il tema è, è ripreso da più parti a livello mondiale e quindi diciamo l'Europa non poteva esimersi in qualche misura da, da, dall'essere presente eh, in questo, su questo, su questo terreno. E, mh, quello che si può dire è che questo, che questo punto, che, che il Green Deal sia in buona misura il punto di Partenza, soprattutto per una riconversione della costruzione europea a maggior ragione che adesso eh, non viene rimesso in discussione ma anzi si pensa di rafforzarlo in termini di eh, impegno di risorse eh, nell'ambito delle misure straordinarie che si sono volute disegnare per in qualche modo alleviare eh, la situazione creata dalla crisi, dalla crisi pandemica. Quindi diciamo che il Green Deal può assumere in questo senso il valore di una, di una fase di transizione molto importante e che si spera che in qualche modo eh, faccia da leva per mobilitare altri processi che come abbiamo detto sono quelli che riguardano la costruzione eh, generale della, della governance europea. Va bene, la ringrazio in nome di Sottosopro, diamo buonasera a tutti e grazie per averci ascoltato. Grazie a voi.